Ciao a tutti, sono il signor Ken e oggi si parla di Assetto Corsa Competizione. Questa è una tipologia di video che vorrei fare più spesso una sorta di video breve dove faccio il punto della situazione su alcuni giochi magari ripresi dopo un certo lasso di tempo che sono sul mercato e Assetto Corsa Competizione è uno di questi. Lo dico subito il gioco è migliorato tuttavia non quanto mi sarei aspettato ci sono dei netti miglioramenti su alcune cose mentre del classico menefreghismo sul migliorare altri aspetti. A livello di guida pura il gioco funziona. Funziona dannatamente bene e anche con volanti non troppo costosi come il G29 di Logitech che utilizzo io il feeling della, della macchina, del, della pista, dell'aggredire i cordoli è semplicemente fantastico su questo Kunos ha fatto centro di nuovo dopo il primo assetto corsa. Tuttavia a differenza del primo Assetto Corsa, il passaggio ad Unreal Engine 4 continua a essere ancora disastroso perché non si può nel 2021, a quasi 3-4 anni dal lancio della, delle prime versioni di Assetto Corsa Competizione, vedere certi problemi a livello di performance e di ottimizzazione che costringono anche chi come me che non ha un super computer incredibile, ma ha un computer eh, di medio-alto prestazioni, si deve ridurre l'anti-aliasing, la, la scala di risoluzione addirittura in alcuni casi per rendere l'esperienza un minimo eh, fluida. Questo è inaccettabile secondo me. Grazie al modello di guida fantastico come ho detto in precedenza le gare risultano appaganti e molto divertenti soprattutto grazie all'intelligenza artificiale che non te le manda a dire quando ti vuole aggredire li aggredisce, quando vuole fare la conservativa lo fa anche nel pieno rispetto delle regole che il gioco C'è qualche momento in cui gli si chiude la vena, la CPU, ma è normale, è una cosa che faremo anche noi nella realtà. A livello di contenuti, come auto e tracciati, anche grazie al rilascio dei DLC che in questo periodo che sto registrando si possono trovare anche scontati a buon prezzo, ne valgono davvero la pena. Le macchine sono fatte veramente bene, ce ne sono alcune veramente eh, divertenti da guidare, altre molto più complicate come, il, come la Mercedes che state vedendo in queste immagini. Piste fatte con la solita cura incredibile che ha Kunos. Cura che però non ha, al solito, mi viene da dire, nelle modalità. Perché a parte la classica modalità del inizia il campionato, finisci il campionato, pace e via, non, non c'è una modalità carriera interessante. La modalità carriera c'è, però è semplicemente un gira in pista, fai l'obiettivo, poi fai la gara, poi rifai l'obiettivo manca di mordente, manca di, di quella roba che Codemasters è riuscita a implementare anche in, non nel suo titolo di punta che è Formula 1, ma anche nei suoi giochi di rally. O anche lo stesso Project Cass per dire, comunque non ha una carriera strabiliante, ma sicuramente più eh, corposa di questo assetto corsa competizione. Piccola postilla sull'online, l'ho provato poco, un po' per colpa della mia connessione, un po' per mancanza di... Mh, abitudine a frequentare gare online, soprattutto in giochi molto simulativi come questo, tuttavia l'ho trovato abbastanza funzionante, le lobby si trovano un po' meno quelle delle GT4, eh, mentre ce ne sono abbastanza per le, per le GT3, quelle un po' meno potenti, però sì, come al solito nei giochi di guida online non si può fare di tanto un commento perché dipende sempre dalla lobby che ci si trova, puoi trovare la lobby più corretta del mondo come puoi trovare quella che eh, ti stampa alla Tarzan dopo due metri che fai e ti a finire la gara. In conclusione eh, dovremmo aspettare secondo me la release delle versioni next gen del gioco, non per niente, eh. soltanto che secondo me, quindi potrei anche sbagliarmi tantissimo, è la mia opinione, con la release next gen forse Kunos potrebbe anche pensare di sistemare in maniera corposa il comparto tecnico di Assetto Corsa Competizione anche su PC. Dubito fortemente ci rimettano mano su All Gen appunto per la release delle nuove versioni, però la speranza è l'ultima a morire. Si spera che eh, i feedback negativi in merito eh, arrivino e possano arrivare anche delle correzioni non più tempestive, perché ormai il tempo è passato, delle correzioni, possiamo dire così. Bene, il video finisce qui, come vi ho già detto era un video breve, giusto per informazione, per farvi sapere a che punto è eh, Assetto Corsa Competizione, fatemi sapere se questa tipologia di video brevi vi piace. Un saluto da signor Ken, alla prossima!